Vai vai vai primo! Vai. Ah, vai vai arriva, arriva. No, no. 22. Grecato, grecato. vai rivali, box! Box! Cercato, graccato! Ew! Arrivo! Ma che me. Oh cazzo! Buonasera! Buonasera! Facciamo grec, ci possiamo cassare il cannone. Vai. L'ho fatta! Oh, allora, se ci guardano male facciamo la play del, dei muri, eh. Sì. Occhio ti guardano, ti guardano. Sì, ma ci senti ti perché scritto coglione di merda. Quasi craccato, quasi craccato! Nice. Io ho fatto tanto che ho fatto. No. Mi piace ancora, stronzo. Buildare Fatti altro box, fatti altro box Sì, me lo, lo sono fatto tagliare Eh, prima la 17 sì. potete... con il super Fa Spadarigoli il cannone, c'ha ragione, io oh, gli sparo Madonna mia, meno male avere una chat Eh, però, mi devi di editare Vai <ride> Vai, vai, vai Precato quasi Troppa, troppa tutto Troppa, troppa, troppa, troppa Troppa E mo? E mo che fate? Letta, mo che fate? Letta, letta uno. Letta uno. No, mi dico, eh, non posso più Coglioni Mo che fate? Grande Matteo Madonna, il Matteo ha glacciato Vabbè, tutto il Oddio, ne ho altri quattro, quattro, ne ho quattro Sì, sì, questi, questi li abbiamo fatti proprio piangere sì, li ho fatti tipo di 101 180. Perché chiamano su sta cappella Non mai piccare un cannone, ragazzi Non mai piccare qualcuno con dentro un cannone Mai <ride> Merda Mi stavo per ammazzare da solo, eh, lo sai? Non ti vedo Merda ma dove cazzo ah, si è vero. finito? Arrivo! Non il blando, non il ma che mi... Oh cazzo! <ride> no! Oh. È, è tanto, <ride> Pensavo ci fosse atterraggio morbido invece! Tranquillo, fatti pure che tanto abbiamo il barilone! Ah, sì. Eh, oh basta! Oh! Occhio! Ferma, ferma! la casa col mi starebbe da mettere è ah. <ride> okay. È da me, eh ok ok aperto ok ok ok ok ok ok ok ok ok un sacco bricca, bricca, bricca un sacco, picca, picca, ok ok ok tutto Vado. Questo Non lo vedo Dietro l'alberello C'erano 60 colpi piccoli io Dovremmo ruotare ora comunque eh, Sì possiamo possiamo Ci sei? Sì. Sprint eh, mi raccomando vieni vieni Qua sotto c'è questi a sinistra eh, mi raccomando Scivola scivola scivola vieni. E anche sprint poi tra sta, dietro, sta roccia, nice. Però... E ora potremmo fare quella play volendo. Eh ma ci sono di troni, cioè Questi no. di fronte 3, 2, 1! La... Okay. No! Merda, Axi! Merda, mi sono cagato in mano! Ho 102 colpi piccoli io! Eh, abbiamo bisogno di dover in qualcuno, eh. sono questi sono questi che vengono a Ma... spargiare qua, basta lancia lancia. Vai. Ma che cazzo! Faccia. Eh! Oh! Ah! <ride> Ma che cazzo è? Occhio, occhio di spray, spray non torna non torna, torna, torna. Abbiamo i muri, ci siamo, sì. ci siamo. Madonna, vl'ho fatto il gol che non c'era mezzo. Vieni a me, ci sei Nath, venuto da me, ci sei? Si. Vieni. Ci spray, ci spray dietro, occhio, occhio. Crackato, crackato, crackato. Ho preso un botto di legno, ho legno. Non lo tira, prendi, non prendi, non prendi, Vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, Ok, dobbiamo fare full rampare, ci sei, vieni. Non fa pizzare, non fa pizzare, ok. Va, ok, dai. Ci sei, ci sei, ci sei, ci sei, ci sei, ci sei. Vieni. Vieni. 300 300 prendi prendi già vieni vieni vieni vieni, vieni, vieni. vieni, vieni, vieni, vieni. vieni, vieni mettono la sala sulla scala vieni. vai ma dietro 150 volta volta volta volta Ho un sacco di mazzo un sacco di mazzo Vado, vado, vado, vado Vieni va va va va va va va va va va va Vieni. va va va va Vado, vado, vado, va vado. Reblesiamo tutto, ribesamo tutto, vai Dammi, dammi, dammi, dammi, dammi, dammi, Becca dammi, Becca Becca becca, dammi, dammi, di ferro per il resto è mio. Vieni mio, vieni mio, vieni vieni mio, Spacca mio, vieni mio, mio, vieni mio... Facca, facca, facca, facca, facca, facca, facca, facca, facca, facca, facca, facca, facca, facca, facca, facca, facca, facca, facca, facca, vai avanti tu, vai Vieni, vieni, vieni mini di andare mini mini mini di mini ho mini mini mini mini Vai vai vai mini mini vai Vai mini mini mini mini mini mini mini legno mini un po' di legno mini un po' di legno mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini Perfetto, ora salgo di una però. Ci sono? A posto. Ho 17 build, dobbiamo prendere il flash. Eh. Fai in tempesta sta in pesta, Carcato, carcato, Apro dietro! Niente, niente, niente, niente! Va avanti, Devi andare, avanti, devi, andare devi andare, devi andare. Vieni, vieni, seguimi, seguimi seguimi. Fa, ho fatto l'arco, fatto il giro davanti, vieni. Farma Stampero no, no, no. Cecato, la skin di buffo va, va, va, vai, ma... vai, vai avanti, vai, vai avanti. avanti, ci avanti. Ci vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni! vieni, vieni, vieni. È perfetto, perfetto, è perfetto! Oh, wind, wind, occhio, occhio! Vieni, vieni, fai, vieni, qua, vieni, qua, sotto! Vieni, uh, in uh, skin di buffo that's Nice! Preso, preso, preso, preso! Non ho colpi piccoli però!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 Vado, vado, vado, seguimi, seguimi, seguimi. pad pad PAD! pad. Non ha senso, no? Vieni, vieni, vieni, vieni, vieni. Fullo, fullo, fullo! Un sacco di mazzo! Fullo, full, full, full, full! Brava, dammi, dammi, dammi, dammi! La vogliamo, te lo giro! Oh, lì là, io ho lì là. Vieni, vieni in box casa. Oh mio, oh mio, ora spa, ora sparco, ti Vieni, oldia, olda, olda, olda. L'abbiamo sotto, l'abbiamo sotto, sotto, sotto, sotto. Cacato, one hit. Vieni, vieni, vieni, vieni. Eh, spacco, spacco, spacco. Vieni, vieni, sopra, sopra, sopra, sopra vieni qua, vieni qua, vieni qua. È frissimo. Da me, da me, da me, da me. No, no, vieni, vieni, seguimi, seguimi, seguimi. C'è un full art, full art, Cleemo, full art, Cleemo, full low Cleemo, Cleemo, Cleemo, anch'io Non si può blindare, occhio Occhio sopra, sopra, sopra, sopra Box Dov'è? No, no, non vedo un cazzo Gli ultimi due No, uno di uno Buonissimo. Merda, ce l'abbiamo passante! Porca merda! Sante di bravo! Porca merda!